Ciao a tutti! Oggi prepareremo la chisci piselli ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta briseo o pasta al vino, uova, latte, ricotta, piselli lessati, parmigiano, sale, pepe e noce moscata. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte senza lavare il boccale. Mettiamo la ricotta. le uova il latte il pepe il sale la noce moscata chiudiamo con il coperchio il misurino Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Fiele sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la parte del parmigiano. Chiudiamo con il coperchio in misurino, facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Aggiungiamo i piselli, facciamo amalgamare per 10 secondi anti-orario velocità soft il composto è pronto versiamolo sulla pasta brisè spolverizziamo con il resto del parmigiano Chiudiamo i bordi. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La chiscia è cotta, lasciamola raffreddare prima di servire. Kish piselli e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!